Buongiorno, sono Roberto Fumagalli, sono il direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Liguarda di Milano e sono professore di Anestesia e Rianimazione presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Come sapete oggi stiamo combattendo una battaglia molto importante nelle terapie intensive e negli ospedali in genere. Il tutto per cercare di vincere la malattia conseguente l'infezione da coronavirus, l'infezione che si manifesta con gravi sintomi respiratori. E questo lo facciamo dal 24 febbraio, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Siamo stiamo continuamente rimodulando la nostra attività, il paziente entra nel pronto soccorso e poi viene ricoverato a seconda della gravità nei diversi reparti fino a che i più gravi vengono ricoverati in terapia intensiva. Lavoriamo con gli altri reparti, lavoriamo con gli altri ospedali, abbiamo formato una rete che possa consentire di fornire il massimo delle cure. Ogni giorno, medici, infermieri, operatori, tecnici curano i malati con tanta passione, e tanta serietà che sulla loro faccia non c'è ancora stanchezza ma soltanto voglia di superare questa malattia. Purtroppo, nonostante il nostro enorme impegno in questi giorni sono girati messaggi, anche audio, eh, allarmanti, sbagliati, che descrivono una situazione che non rappresenta il vero. Non è vero che lasciamo morire i pazienti, non è vero che non intubiamo i pazienti anziani, non è vero che scegliamo cura chi curare in base all'età, e non è vero che le terapie intensive sono piene di giovani. La percentuale di giovani ricoverati nelle terapie intensive è bassa. Vi chiedo quindi di non contribuire alla diffusione di questi messaggi e di affidarli soltanto all'informazione qualificata. E vi chiedo anche di fare la vostra parte. Seguite le indicazioni ministeriali e regionali, evitando quanto più di spostarvi ed uscire di casa. Grazie.